Ciao, sono Marco. Al termine di una corsetta fantastica in questa giornata caldissima. Voglio parlare con te durante questi due passi di defaticamento di un aspetto dello stress molto interessante, devo dire. Scusa se biascico un po', ma sono veramente a secco di liquidi. Devo ancora arrivare all'automobile per reintegrare un po' d'acqua. Lo stress ha avuto la sua massima esplosione nella sua diffusione eh, nel momento in cui le persone hanno abbandonato la campagna per recarsi in città nell'era industriale. Non sono uno storico, ma scommetterei che è così. E per quale motivo? Il mio motivo ti dico che è così. Per il semplice fatto che lo stress aumenta nel momento in cui ti allontani dal tuo essere naturale. Questo è quello che mi ha detto mio fratello molto tempo fa, una frase che non so se è citata, ma ha senso, molto senso. L'essere umano si stressa, tanto più si allontana dal suo essere naturale. Io la ricollego così a quelle che sono le mie eh, nozioni, i miei studi. Nel momento in cui ti allontani da quello che hai voglia di fare, quindi appunto da quello che sei naturalmente spinto a fare, vai ad aumentare il tuo livello di stress perché ti allontani da quelli che sono i tuoi valori, cioè non vai più a vivere delle sensazioni che desideri vivere. Questo è lo stress comincia nel momento in cui ti discosti dal, dal tuo essere più naturale quindi dai tuoi valori più naturali io ho riscoperto per esempio eh, che ho scoperto per esempio che posso abbassare il mio livello di stress appunto qui in mezzo a questa natura straordinaria appunto perché è molto affine al mio modo di essere eh, molto naturale molto incline alle passeggiate in mezzo alla natura questo poteva essere un consiglio che potrebbe essere utile a moltissime persone, spero di sì, me lo auguro veramente. Nel frattempo io eh, ho fatto la mia pillola di formazione off-road quotidiana, eh, l'ho espletata come, come un po' come un dovere no? quotidiano e ti saluto con un abbraccio molto molto sudato, quindi stai pronto o pronta ad asciugarti. Ciao!